Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi in questo video raccogliamo questi diamanti dove ci siamo lasciati l'altro giorno se non avete visto il video andate a recuperarlo vabbè tanto non vi annoierete neanche tanto perché durerà 15 secondi e quindi abbiamo 6 diamanti allora con questi 6 diamanti allora io in questi giorni sono andato molto avanti in miniera ma tanto eh, adesso uscirò da qui forse, forse visto che parlo beh, beh parlo, parlo ma... vabbè eh, in questi giorni sono andato molto avanti eh, qui come potete vedere ho tanta roba qui adesso sentite zombie che urlano perché sono vicino a, una, a un buco qui in questo posto qua l'ho quasi esplorato tutto e ho raccolto quasi tutto potete anche vedere che sono andata avanti con l'esperienza e ho fatto un'incudine qui con tutto il ferro che ho raccolto e avevo detto che portavo su tutta questa roba poi io della pietra nel caso ci potesse servire l'ho fatta e naturalmente eh, io Ah no, questa qua non è da portare su, ok. Giusto, giusto, ce l'ho fatta. Adesso, con quella petalista lì anche pensando di coprire tutti questi buchi di terra, perché non mi piacciono proprio. E facendo questo, questa miniera ho trovato ben due buchi. Adesso ve li faccio vedere cosa sono. Allora, uno è qua. E l'ho coperto così. Se ci può ancora passare, se voglio esplorarlo, posso poi lo coprirò e l'altro è là sotto che gli ho fatto vedere poi vi faccio vedere ma aspetta ma voi vedete? allora vi ho tagliato questo pezzo perché dovevo alzare un attimo la luminosità comunque vi faccio vedere che qui mi si è sballata la visuale ho messo queste porte per nella miniera che non mi piacciono tanto però forse ci stanno bene qui Qui ho fatto questa cosa così tanto per non lasciarlo Che è molto brutta da vedere però Almeno abbiamo una visuale Dopo non ho ancora visto com'è da fuori Poi qui ho messo tutte le cose inerenti alla miniera Tipo i minerali ehm, Altre cose, i diamanti per adesso ce li teniamo E vabbè. Qui, non so se ve l'avevo già fatto vedere Ma ho fatto queste cose qui ti vuoi dei candelabri che stanno qui, eh, non lo so, fanno lì a illuminare e boh, non ho ancora fatto niente. Adesso vabbè, posiamo tutta questa spazzatura, ci craftiamo un bel piccone e vado a raccogliere dell'ossidiana. ho fatto una piccola pausa in miniera e ho raccolto questa ossidiana adesso con voi vi faccio vedere come fare un portale senza troppi sprechi allora anzitutto si può fare così e dietro di noi c'è un pappagallo che canta così sotto non si vede che mancano però sopra purtroppo si vedono si fa di tre poi alto 3 quindi 1 2 3 poi si mette un blocco qui un blocco qui e si fa così poi ci serve un acciarino e io mi sembra che non ce l'abbia l'acciarino me lo devo fare ma ho l'occorrente per farlo e però sti pali iniziano a darmi un po fastidio eh Allora L'acciarino si fa l'accento Oddio Volevo fare l'outro un attimo ma si è buggato tutto eh, va bene C'è No ma seriamente ma c'è qualcosa che non va Perché non Sti mh, snapshot dovrebbero farli, cioè sì, non è che so, son, li fanno, ma sono già buggati. Cioè ma è tutto verde, ma pure l'observer qui è verde. Vabbè, taglio un attimo e mi si ma è tutta glitchata pure la visuale vabbè chiudo e riapro l'applicazione so. ok ragazzi a quanto pare eh, tutto è ritornato normale eh, volevo farvi vedere che avevo fatto questo per impedire ai mob di uscire avviotare tutta la parte nel, nel nether non entrare nel nether che poi Mm, è un po inutile qui perché poi aspetta va lasciamo questo qua se ho, non ho del ciotolo come faccio a essere così scordinato ma dove sono non lo so questo così non si nota tanto e in più lo uso perché mi sa che non lo userò molto questo questo slab vabbè, vi volevo far vedere questo che ho fatto la recensione per impedire ai pigmen di uscire poi qui come avevo detto nello scorso video ho riprodotto la farm, per chi non l'ha visto ve lo faccio vedere praticamente questa qui è una farm di canna da zucchero automatica che la canna da zucchero quando cresce eh, l'observer la vede, attiva questi pistoni qua dietro con questo circuito attiva i pistoni che lo buttano nell'acqua che li trascina qui in questa tramoggia e la tramoggia li scarica nella cassa eh, poi in un prossimo, nel prossimo video della vanilla penseremo a, a come camuffarla in un modo un po' più carino perché così è molto brutta eh, in più per la prossima vanilla voglio poi per il prossimo episodio della vanilla voglio poi avere messo qui l'ossidiana e avere avere già pronta la enchanting table. La metteremo apposta, adesso dovrò andare a dormire perché qui viene sempre notte. L'enchanting table, proverò ad enchantare qualcosa, non lo so l'armatura, tanto abbiamo tanta esperienza e cercherò di andare un po' avanti. Da S2004 è tutto. Ciao ragazzi!